mi dicono che siamo live no no no ok eh? benissimo allora torniamo a parlare del nostro gruppo telegram dove potete entrare per interagire con noi e assistere all'after show e insultarci e quello che vi pare eh. Eh, il canale youtube dove dovreste iscrivervi perché carichiamo il meglio della live quindi niente quindi esatto, 10 secondi, solo l'intro <ride> La sigla Basta, non abbiamo altro ah, Quindi... meno male, meno male mi ero già stancato di in questa introduzione Bene, che bello appuccio allora introduco... Hai l'accappatoio addosso? Ho L'accappatoio la, la, la la uh, Sì, che è un indumento che serve per ammazzare la gente <ride> uh, Io adesso pensavo di evocare Gael contro il prossimo boss Vediamo cosa succede io vado a fare un boss nel frattempo, non so se disturbo. No, no, faccia, facci pure, facci lei. Porca troia, perché adesso qua è, è pesante la cosa. Demone agonizzante e demone degli abissi. Non uno, due. La leggenda dei testicoli mi sembra tipo la foresta dei pugnali volanti, sai? Uno di la quei film... La leggenda dei testicoli straordinari. <ride> Benissimo, grazie astronauta per aver portato a nuove vette questa live grazie vediamo guarda guarda guarda guarda come lo danneggio nel frattempo curandomi la mia strategia è una cosa che nessuno ha mai eh, neanche prospettato minimamente parliamo di una cosa che sta andando moltissimo in questo periodo e che tu hai scoperto per ultimo come sempre grazie, grazie a te grazie grazie <ride> parliamo di LOL Sapete, a marco lol non è piaciuto gli ha dato un 4 mamma e mezzo mia. mamma mia io non so quanto italiani medi siate però mamma mia eh. no, oh, italiani, allora scusami italiani medi c'era elio che è tutto fuorché medio fine ma non è vero anche lillo no, ha scusate, una comicità maionchi eh. scusa eh. maionchi grande adesso, adesso lo ammazzo <ride> Per favore, potete dire qualcosa a questo ragazzo? E cioè, quello è il problema, eh? eh non sono eh, capace di inventare il momento. Astronauta, non possiamo parlare di figa perché nessuno di noi è esperto in materia, quindi... E invece di LOL, sì, perché sono eh, tutti beh, comicinati! LOL l'ho vista tutta, quindi... Bravo! E cioè, di recente... tempo che sprechi per nulla! Buonasera, Morena! Ah, ah. Brutto sfigato! No, non posso usarlo! No, Ecco qua, visto Questo streaming si è ancora morto, non è ancora morto, non è ancora morto, eh? non è morto finché non è morto, è morto. Oh. Qualcuno in chat, interrogazione, sa dirmi questo luogo qua, a cui mi sto appropingando, cosa riprende di Dark Souls 1? No, ha ragione nei fili, è il santuario del culo. Leggiamo Collo standard utilizzato in tempi remoti dagli emissari del possente signor Green. Leva al cielo questo vessillo presso il grande dirupo per farti portare la tua destinazione. Il possente signore fece dono ai pigmei, possessori dell'anima oscura, della città ad anelli. Cioè gli ha regalato una città. E Amsterdam. Sì, esatto. Gli ha donato anche la sua dorata figlia. E gli ha detto, tranquilla, poi torno vado un attimo a comprare le sigarette parito per sempre l'anima, eccola qua, l'anima del principe demone colui che era stato ucciso da uh, Lorian, il fratello di Lothric i demoni nati dal caos uh, condividono quasi tutto tra loro anche l'orgoglio del loro principe e la sua fiamma quasi estinta così che l'ultimo demone in esistenza possa nuovamente alimentarla yeah. alziamo la bandiera come alle 7 del mattino benissimo. <ride> Schermo è piccolissima questa bandiera, proprio come alle 7 del mattino. <ride> <ride> e ovviamente arriveranno gli stessi emissari che ci hanno portato al, al villaggio dei poveri cristi. Quello sotto. Io, non, io questi non li sopporto. No, infatti non hanno alcun senso. Però sono amici di Gwyn, a quanto pare. Ma poi... Boh, hanno la coda nel posto sbagliato? Cioè... So, mi sembra che sia troppo su. Sì, è vero, è vero. Beh, ma quella non è mica l'osso sacro. Ma poi come fanno a volare così? così? Non oh. ha senso, guarda. Che cazzo di ali sono? Ma che animazione che bello, del merda. Ma... ma. Goditi questa immagine, guarda che direzione Una Cosa artistica. che sembra, sembra inquadrata da un fisheye. Cioè. Bella, bellissima. Oh, L'arte è trasporto con L'arte. Continua pure a guardare LOL. Si, sì, sì no? guarda, guarda, guarda che arte. Uh. Wow. E quindi il momento artistico è finito? Il momento artistico è finito. Adesso è il momento di tirare le sberle. Alla Bud Spencer. Sì. Questo, qua, dovre dovrebbe esserci dello strategic swordplay, invece c'è solo dello strategic bestemming. Non, non voglio approfondire, non ti darò questa soddisfazione. Eh, eh perché non c'è swordplay, qua eh, vado e cerco di non morire, mentre 700 arcieri mi tirano qualsiasi cosa addosso. Io ho recuperato, visto che eh, così eleviamo un po' il contenuto, il set di... Chi? Question Time. Alva? Le sentinelle della rovina? Vabbè c'è scritto, sì sono le sentinelle della rovina, andate a un culo. Bello, bello question bel question time. Elmo di una compagnia di cavalieri inviata nella città d'Anelli per ordine di un sovrano del passato. Essi andavano alla ricerca dell'anima oscura, ma tanto umiliante fu la loro sconfitta che dovettero sottomettersi alla volontà del giudicatore. Che incontreremo. Nonostante il fallimento, la loro storia divenne un'oscura leggenda. E si dice che il loro aspetto fu di ispirazione per la creazione di alcuni golem. Ora, raccontatemi chat la storia di queste sentinelle della rovina: da dove vengono fuori. Allora ve lo dico io, non sono le sentinelle della rovina quelle che si trovano alla Bastiglia. Quelli sono i golem che poi vengono citati nella descrizione. Quelli originali, invece, sono i guerrieri di Elion Lois, del DLC di Dark Souls 2. La gente inquietante. I tuoi simili così come i miei. Guarda la città, siamo simili come due occhi fissi l'uno sull'altro. Due gocce d'acqua. Sì, vabbè, non temere l'oscurità che il banchetto abbia inizio. Sono d'accordo perché io sono il re... Dei, dei Vacque uno era un cavaliere errante perso in un'interminabile ricerca per solo l'abisso può porvi fine. Anche se non può rimanere che è stato separato dai propri cani, non temere lo scrittore. Ok, ci sono le tartarughe qua, ragazzi. Vi ricordate le tartarughe da dove prevengono? Dove le abbiamo già viste? Dalle fogne Raffaello, Leonardo, Donatello e Michelangelo. Bravissimo. E, e poi c'è la, la, la quinta che tartaruga, assunto? che è quella femminile. Che si chiama uh, Giannica. Questi ovviamente sono i pellegrini, signori e signore. Questa grossa. Corazza dei guerrieri della legione di Harald, che partirono alla, alla ricerca dell'anima oscura, che, è, vorrei farvi notare, molto simile a questa, a quella dei cavalieri schiavi, allo stesso drappo qua in alto. Drappo rosso Vediamo, questa fammi razza. rivedere Guarda, guarda, guarda Guarda? Sì Eh sì Eh mamma, è uguale eh. hmm. Parliamo con questa porta è Con questa porca <ride> Pronuncia il nome di Dio eh? Il tuo Dio se ne hai in memoria Ah, non hai dimenticato dunque per questo ti è concesso di parlare. Il mio nome è Shira, servitrice della principessa Filianor, matriarca della chiesa. Chi è in grado di comprendere il nome di Dio di certo conosce i terrori che si nascondono nell'oscurità. Ti prego, non disturbare il sereno riposo della principessa. Il fuoco si estingue della giace nell'oscurità per il bene dell'umanità. Posso chiederti una cortesia? È per caso visto il drago solitario che in questa, risiede in questa città. Il suo nome è Midir, discendente degli arcidraghi. Non farò la finché ella non lo corruppe. Ora giace qui, dopo il suo ritorno. Fedele all'antico patto, egli veglia sulla principessa dormiente. Eppur ti chiedo di abbatterlo se puoi, prima che l'oscurità lo logori e la sua promessa sia dimenticata. Accettiamo volentieri. Ti ringrazio, tu che conosci il nome di Dio. Prendi questo, sacra campana di figlia Nora. Aspetta, che questi mi, mi strafagli al square. Mamma mia. Sì. Il cranio vuoto di una locusta dal volto bianco. Le locuste dal volto bianco avevano il compito, con i sermoni, di spingere gli uomini all'oscurità, ma la maggior parte pensa solo a mangiare. È ora che qualcuno ne prenda il posto e riporti il mondo sulla retta via. Sarei tu? Non torni forse all'abisso rifiutando di perderti in una nuova età del fuoco? Uomini e locusti sono spiriti affini, perché non indossi questo cranio? Assumendone così le fattezze, brutto idiota che non sei altro. Potevano aggiungere. Eccoci qua, uno affrontò l'abisso con le proprie conoscenze, ma scoprì, suo malgrado, che queste erano incomplete. Sta parlando di un'altra persona ancora. Il mondo nacque vacuo di conoscenze e tale sarà quando giungerà la fine. Non è forse questa la verità? Già. Facciamo il giro, però. Una povera ragazza uccise i propri kai, ma l'abbraccio dell'abisso giunse comunque e la fece sua. Portava un conforto che la luna e la penombra non le avevano mai dato. Ma voi, perché i giapponesi hanno la fissa di queste armi gigantesche? È vero, sin da City Hunter, ve lo ricordate City Hunter, che figata che era? Ma io, Sì, ma mi pare che ci sia si diffusa da un po' questa cosa delle armi giganti. Da molto prima di City Hunter Martello pesante di Ledo Il Cavaliere d'Argenzo L'arma di Ledo è di gran lunga la più pesante Tra quelle utilizzate dai Cavalieri di Anor Londo Quindi era un cavaliere di Anor Londo Era un personaggio stravagante Un amante di viaggi in terra sconosciuta Che divenne amico stretto dei giganti E perfino di Ave nella roccia eh, Questo richiamo Che nessuno si aspettava Non so perché ho usato Il buff del del fulmine attenzione lo scudo nella faccia uh, lo scudo nella faccia comunque non so se qualcuno si ricorda il demone della forza blu quello almeno era blu questo invece è dello stesso colore mm. Una corazza nera di foggia austera, appartenuta all'antica armatura della Mazza Draghi, Dopo la sconfitta contro il campione della cenere a cosa che è accaduta qualche live fa, l'armatura, negletta e ormai arrugginita, fu inghiottita da una palude scura. Qui fu nuovamente posseduta da ricordi delle cacce passate. Qua abbiamo la locusta, quella che ci racconta una storia ogni volta... Il terrore dell'oscurità, delle creature che divorano la carne. Parla sempre di lei. E adesso ci parlerà anche di una terza persona. Chiuso nella sua armatura, egli viveva nel timore di una creatura delicata, poco più che una bambina. Dove brilla la fiamma, ombre rinsecchite si contorcono. Nell'abisso però non esistono ombre. Bene, abbiamo finito, devi sparare le tue solite stronzate. Che ora è? Tanto oh, sei, sei fatta da certa, eh. È sevata una certa, c'è già la signorina nei file che sta spammando tutti i nostri contatti? Sì, perché, perché? li spamma? Perché appunto, come ho appena invitato, abbiamo un gruppo Telegram in cui c'è la possibilità di interagire con noi perché è un gruppo dove potete scrivere e non è solo dove potete leggere come fanno quelli più, più rinomati. Sì. Eh, abbiamo un canale YouTube dove pubblichiamo eh, il meglio delle live con anche la lore. Ci vediamo la settimana prossima, rimanete connessi fino ad allora per non perdere la priorità acquisita. E per i migliori ci vediamo tra poco sul gruppo di Telegram.